Come nasce il fenomeno delle eco-mafie e da dove viene il termine soprattutto come è stato. Il termine è stato coniato per legambiente in occasione del primo rapporto sull'ecomafia in Italia che è del 1994. Questo è un fenomeno criminale che ha origini nel nostro paese antiche, radici antiche, perché ha a che fare col ciclo illegale del cemento, con i traffici, e gli smaltimenti legali di rifiuti, che però soprattutto questi ultimi, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, per il ruolo preponderante che ha avuto la camorra all'inizio, quella Casertana, in particolare il clan dei Casalesi, hanno assunto dimensioni impressionanti. Basti pensare che oggi, l'ultimo rapporto con Mafia e Deleghi di quest'anno, stima questi giri di affari legati soltanto alla gestione illecita di rifiuti speciali intorno ai 4 miliardi di euro. In Italia si commettono molti reati, si fanno anche fortunatamente molti arresti finalmente grazie ai delitti contro l'ambiente nel codice penale ma all'origine di tutto c'è anche la responsabilità di ciascuno di noi. Le ecomafie crescono perché noi abbiamo nei confronti dei rifiuti un approccio sbagliato li giudichiamo qualcosa di cui liberarci eh, più rapidamente possibile e in questo le mafie sanno per le imprese soprattutto essere molto efficienti. Um, quali sono invece alcune realtà Italiane, non da cui possiamo prendere esempio, che hanno preso una posizione riguardo uno smaltimento pulito. Ci sono molte aziende in Italia che lavorano le filiere del recupero, del riciclo, anche in questa regione, in Emilia Romagna, al nord come al sud, i campioni dell'economia circolare, come li chiama l'Ecambiente. Tantissime aziende, dalla plastica alla carta al cartone, all'alluminio, all'acciaio. Siamo il paese del riciclo, anche perché è un paese povero di materie prime. Perché questo sistema possa funzionare, eh, ci sono diversi anelli. Il primo è quello della raccolta differenziale fatta bene. Il secondo è quello di portare questi materiali attraverso gli impianti di cui c'è bisogno di trattamento di questi materiali per generare nuove risorse e poi utilizzarli per realizzare prodotti. L'Unione Europea stima che con l'economia circolare a pieno regime noi potremmo creare in Europa oltre 600.000 nuovi posti di lavoro, risparmiare per le aziende qualcosa che è intorno ai 600 miliardi di euro e tagliare le emissioni di anidride carbonica perché gestire bene i rifiuti fa bene anche al clima eh, meno consumo di materie prime e più riciclo quindi è un orizzonte positivo, ecco alla fine c'è l'ecomafia, c'è la negatività ci sono i traffici legali, ma c'è anche tanto spazio per l'innovazione tecnologica per le giovani competenze e i green jobs come si dice in gergo eh, a cui bisogna prestare più attenzione